quelli non li faremo più nessuno controllando la situazione che tengo tutti in testa eh? per rompere i coglioni il voto fai sputtato oddio Riss, sei sopravvissuto? No, sto sbagliando. Marco è il colore viola. No! Sai che a lui no, piace essere col colore viola. Eh, coordinato con tutto. <ride> ho intenzione di darmi un'arma? che non siamo cecchino per favore cazzo sembro di essere in un questo non potrebbe essere non potrà essere così male il profumo ma dai ma dai ma sei un froscio bot con ma dai ma... La ma Leo che cazzo eh cosa posso farci? Eh, eh sì, cazzo, col bazooka mi spara questo, che c***o. Era il barri. Tristi sta ballando sopra. Quel frocio che mi sbuca dal bidone dell'immondizia. Devo vincere. Oddio. Porca compagni morti ehi, yeah, yeah. hey, ci ha sterminato tutti <ride> Vabbè, però io non avevo un'arma cosa ti ho fatto? no, sta ad andare vicino al cane con quel profumo, adesso che te lo spacco Non sta fagli a non usare il profumo al cane, ma sei proprio una beota, eh. Per me, io dovrò sparare lingotti perché già vuole. C'è mai il culo sì. che merda di tutto. Eccolo. Vabbè, mille lingotti andate a portare. Vabbè, tanto è pieno di lingotti qua sparsi. Oh, il nuovo pompa molto simpatico. Vediamo se lo riesco ad usare anche in partita, oltre che contro i tipi. Eh, ecco, anche quella rompiccoglio. un piccoglio. Poi oh, mamma, adesso rispondi. Ciao mamma! Io. Ho il cane che mi sta diventando un frocio. Perché? Me lo hai improfumato tutto, porca prof. Guarda mi ha fatto tutto la scelta. Mettila! Mettila! cosa sta succedendo? la situazione sta degenerando perché? Perché il adesso si sta ribellando, sta correndo dietro ad esit. Giustamente. Quante corone ha, hai te adesso? Uh, 15 mi pare. Aspetta. Io 16. 15, sì. Adesso sono riuscito a regolare finalmente anche il, la mira. Sono riuscito a regolare bene il, come si dice, il mirino. Per la, sensibilità. Per la sensibilità. Sì. Finalmente forse ho trovato... Ma la musica mentre Sì, ti sblocco il telefono per la... No, ma ma fammi capire, prima rompi mandi via e dopo te lo chiami in bagno ma io non, ma io non so ma perché so che so in so. questo momento Marco si sta dissociando so. e eh, Borba eh, io non ho traiato tutta la mattina alla sera sì. ma io non sono mica tanto convinto che sia Marco è troppo sociale perché allora sarà soprattutto. No, perché Marco a volte è così sociale. Però ah. noi Ma ci lamentiamo che già tanto sei venuto. venuto. Ecco, quindi lasciamolo giocare, allora non rompiamo gli coglioni. Eh. E ho dovuto chiederglielo una sola volta. Boh, vedo che stai migliorando un po' la volta. Stanno sparando, mi stanno facendo male, aiuto Burba. La castella, non posso far niente, niente. Porca puttana Aspetta che mi devo una curare ha, C'è un ecco. gente qua, c'è gente qua Burba Merda sono quattro, sono morto Come son 4? sono qua? Ho però... un team intero Arrivan a rinforzar Chris Ecco, sono morto Uno è andato. È andato, è andato. Uno, ok, ha attacato uno. Chris da yeah. dove? Chris da dove? Sono dappertutto. Eccolo lì. fermo fermo uno. Io no, ne ho tratti due. Questo è dalla zita. Hai cura Chris? Sì, c'è lo spray e ho anche le splash chi ha bisogno di splash che ce le Tenti. ho? Tenta, attenti, Tenta, attenti aspetta Borba Marco a te, Marco a te. arriva gente Eh niente, niente. Partito, partito. Topris, tocris. No, non ho fatto, fatto. Timo, ho fatto. Arrivo in team, ho fatto un team. che cazzo! Cosa c'è qua dentro di tutti, niente? Nulla, nulla. Eh, chi li vuole? Sparano ah, dal DRG mi sa Marco prenditi. No no, prendi te, no. no. Il prendo io? io? Basta che qualcuno li prenda. a ah boh, prendo io. Se non gli vuole marco. Hanno i e che cecchiamo. Tielo Tento ne è salito uno da dietro attenti da dietro dove sono pingatoli lì però costruisci porco cristo non so come si costruisce perché non costruisci ora me lo dite Ti sono morti. Devo di nuovo. No. Tenti. Tenti. <tose> questa è la Tenti. questa è la Tenti. non lo Tenti. Con la zip, stanno arrivando con la zip line. Sì, risali. Hai colpi mitraglia Leo. Ok, grazie, grazie. Sono confuso, sono confuso per i tasti, per i tasti. Io sono confuso, con tutto, Guarda. Io Ma ho una vita visto, confusa già col fatto che non riesco a costruire cosa? C'era volume in area, volevo in area dove siete? Dove siete? Perché siete Io so con la tastiera. Cerca, perché tu sei lontano? C'erano uno sparri da là, E sto gente da noi, come la vogliamo mettere? fine sono a lanciararsi che maledica, maledica. Borba cosa stai progettando? Eh? io ho visto col progetto in mano mi stavo preoccupando <ride> avevi l'affare la per costruire in mano Marco a brutto punto lo ucciderò uno molto S brutto. Siete fuori safe, di di da... Ma non oh me ne frega, c'è l'otto interessante io voglio. E c'è anche gente, quindi ci dovreste per favore dare una mano. Morto una. uno, un colpo. Si è disconnesso, si è, so è formato, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, No, sono ancora al ho Uno caduto. Un, un Mi sarebbe comodo. altro morte morte aspetta c'è quodami qua che c'è pack vai, vai. vai. vai. ultimi due ultimi due ti dici kill da mo sta stira stira Tesoro tesoro Boh boh. Uno è morto, l'ultimo è uno è uno Ma dove va da meglio? Vero to è come no. morto bene. Trovato? Yeah. No, no. però a questo punto vuole sparare Leo. a tutti i cespugli esistenti. Trovato? Trovato. Boh, è già morto allora. Guarda Marco, Marco, come Guarda Marco. Come come. Non lagare, no la gare, madonna. Io no. no, faccio uno famiglia, famiglia, mamma mia, mamma mia. Ho, fatto mamma mia. ho fatto uno, Ma no, ho fatto i due, ho no, fatto due. No, fatti due. No, troppo forte, troppo forte, 23 10 kill da boss della stiera. Troppo Troppo forte. Troppo forte.